Prendi, aspetta, aspetta. Adesso prendi i dildo che abbiamo. I dildo esatto. colorati e, metti, e troviamo le porte giuste. Allora abbiamo questo giallo. Vai, esamina qua. Esatto, prova a vedere. Non serve a nulla, non serve a nulla, sicuramente, però, serve su uno di questi. Quindi continuiamo, facciamo il giro. Anzi, aspetta. Per ogni porta li proviamo tutti e due. Ne abbiamo due. Ecco qua. Sempre che sia così semplice Viola Non, non riesco a tagliare la testa Che si tratta di una sorta di chiave Sarà Non c'è arrivato eh. nessuno Non di questa questo serratura questo... Mi sa brutto genio Allora eh. Esamina Questa viola Mamma mia paura, Quindi eh. esamina la serratura anche Se diventiamo okay. scegli. Triangolo oh. esagono, quadrato esagono. Esaminiamo la serratura, una fila il pannello. Di scuri, che sia un una di fila concre. di cristalli scuri. Eh, niente. Eh, trial and error. Proviamo su tutto. Ci riesco non, testa, non riesco a togliermi dalla porta non riesco a togliermi dalla porta Non riesco a togliermi No, c'è qua qualcosa che non c'è. È troppo umano. È attivo. Sì, l'ho visto? Sì. È troppo banale così la gestione delle chiavi. Ah, ecco, la pianta luminosa si è illuminata in effetti. Colonna. E cosa fa? Con l'energia, probabilmente. C'è un sì. enorme è scintilla, scintilla, scintilla, scintilla che fluisce lungo questa scintille. Mentre le scintille. Adesso prendo la scossa e muoio. Sì, sì, esatto, anche se me avrà, rotto, avrà rotto il condotto di energia il sotto il pavimento. Vabbè. Vabbè. E non c'è niente. Energizziamo le aste. Prova a energizzare le aste, non farà niente. Non farà niente. Abbiamo scoperto che eh, i dildi colorati hanno delle forme geometriche sopra, mm -hmm. okay. non abbiamo ritrovato quelle forme nelle serrature Sembrano delle porte, del non vanno insieme. Mm -hmm. Ci deve essere un modo per esaminare quelle serrature e vedere che forme hanno. Non può andare a tentativi così, ma io ho esaminato il pannello, ma. Uh... Non mi ha quanto mostrato niente. Magari c'è che... qualcos'altro da poter fare. Non lo so. Senoral, no, non non mi mostra, non farà niente. Sì, io qua. A volte la soluzione più semplice è quella corretta. Ah, ecco, qua cambiano le forme. Perfetto, perfetto. Scusate se ho sempre ragione. Scusate. E. Ci dovevamo ricordarci dove l'avevamo fatta. Spero che porta. sia stata una buona idea. Spero che sia stata. Ah, bastava averla in mano. Ok, ho un'idea del bar. Questa me la ricordo, cioè, mi ricordo che cos'è questo. Ah, Questo aspetta. è un tram. Usano delle combinazioni, di forme, Usano delle combinazioni di forme geometriche per le chiusure. Ah, quella che se n'era andata. Che... mai. Dove... Ma lo ma dici adesso, si grazie. Sono in un posto pieno di tecnologia aliena: le cose più fantastiche che io abbia mai visto. Le Chissà lei come ha fatto ad arrivare lì, visto che sì, cosa esatto. Non lo so ancora. Voglio dire, sono davvero alieni. Sono davvero aliene. in un mondo alieno, chiamate. stranissimo. Non ma avrei mai non detto. Rischiare. Starò attenta, Boston. Ma non abbiamo tempo di usare le è, sì, lei è una donna indipendente e forte. Quindi non deve ascoltare nulla. Dove sei? Come faccio a raggiungerti? Come faccio a raggiungerti? Vorrei Attenzione, Come... Non puoi perché non sono un NPC. Il per il quale sono non potrei utilizzare il sentiero per il quale sono, sono passata. Scivolata, sono scivolata attraverso un tunnel, tunnel nella roccia. Nella roccia riempito, riempito di, di detriti. Tutto bene. Potevi morire. <ride> per una sfera no, scarica, allora non è un posto sicuro. <ride> Potevi morire, tipo la, vedere, mio figlio poteva morire, dovevo rimanere un freddo. Tieni lo presente se ti viene in mente di venire a salvarmi. <ride> Pigia quel bottone, pigialo. Guarda, c'è una, una, una roccia. Dai, pigiamo il bottone così. Ah, punto di domanda. <ride> Guardatelo quanto annoiato che non ascolto, oh, guarda. Ecco che arriva. Guarda. Una, una palla wow. gigantesca. <ride> e io dovrei entrarci? Vabbè, certo, vuoi non entrare in un mega testicolo? <ride> si è anche aperto il, il passaggio per farmi. Eccolo qua. Oh, certo, Questo è tecnologia diverso. aliena, Marco. Tecnologia aliena. Sì, altro che allontanarsi dalla linea gialla. Ah, devi flexare ed entrare. Invece non ascolti la nostra No, ah, un tunnel subacqueo. Dove ci ho trovato l'avevi visto in un'altra nella stanza oh, guarda che roba quanti pixel c'è anche Diana Jones là in fondo abbiamo una porta manomessa bene cliccaci sopra chiamola ho bisogno di aiuto per portare ho bisogno di porta. aiuto per esempio quello di una pala cos'è <ride> l'isola dei cazzi quella Nuovo Il film di, di Wes Anderson. Oh, fossile. Oh, Vedi, io devo andare a toccare le cose come nei giochi di uh, come si chiama quello col cappello oh, della oh, Nintendo? Ah, oh, oh, esaminiamo questo fossile. Dai, qua c'è un altro rebus. Qui c'è un Dai, enigma. come si chiama? Che okay. okay. ho bisogno di ossigeno. Quello della, col cappello a cilindro della Nintendo. Che tu devi cliccare dappertutto nel 3DS per trovare gli indizi, e... uh, Professor Layton si. Allora, uscita. No, non si può esaminare sta roba. Non si può esaminare. Vediamo cosa c'è in acqua. Ah, tanta una nuova schermata. Qui c'è tanta acqua. Non moriremo subito. Non moriremo subito. Avremo tempo per morire di fame. A meno che non vi ma... Cos'è quella roba? Ok io non bevo qui allora andiamo su, andiamo su, abbiamo un sacco di roba da esplorare adesso ah ecco una lente e uno strano aggeggio ecco, vediamo qua non c'è niente vediamo lo strano aggeggio questo sicuramente serve a costruire qualcosa, me lo ricordo, mi ricordo Aspetta, tipo dei un ponti fantasma. un fantasma, esatto, hai visto? La direzione del Nexus. Certo. Ecco come questi, è là sotto c'è una specie di specchio, mi ricordo sì. Regolando gli specchi in un certo modo costruisci una, una sorta di pompe sì, per andare al bolla, centro. Aspetta, ma questo è un interruttore e eh, cosa fa? Attiva qualcosa che però come, è come se non riuscisse ad attivarsi. Entriamo nella porta. Sì. Esatto. andiamo lì dentro. La stagione eh. l'abbiamo appena utilizzata, signori, nei file. Se non stai attenta, avrai rimandata a settembre. Cos'è okay. quella roba verde per te? No? Giroglifici qua e là. Geroglifici? Come direi che, Aspetta, direi che si tratta di un museo. Allora, hai un pannello alla tua destra. Allora, es esaminiamo questa tavola. Madonna, simboli che figata questa cosa. Mi sembra di essere, sembra un mh, non lo so, in Indiana Jones e i simboli in C... Mi sono inculato la tavola. Uh. È chiarissimo. Alto là, alto là. Fermo, fermo. Lo vedi che c'è lo stesso simbolo che c'era? Eh, sì, è, eh, sì. eh Sulla parte alta del triangolo. C'è cioè quella specie di occhio che va giù col diamante e poi c'è a, a destra quel cerchio che sembra l'Enterprise con una lisca di pesce sotto chiarissimo, chiarissimo illuminati eh. confirmed direi cos'è questa cosa verde? cristalli luminosi vediamo ah che siano quelli simili ok e tu li raccogli cristalli. così magari è polonio c'è uno schermo. schermo andiamo sullo schermo uh, e poi c'è anche una porta lì su due schermi è veramente un museo un'altra porta qua mamma mia quanta roba ah, guarda uh, se uh, si ecco vede un'altra sta asta... eh? rossa perfetto ottimo questa è ottima un dido scarlato ci sono tre Schermo. porte qui quattro con quella dove siamo venuti così ok una creatura che porta un dono tre creature portano un dono in una montagna al centro della montagna lo inseriscono dentro una grotta notare come Marco potente. legge sembra la sua Il libro. barattolo è molto potente. Ecco, distrutta tutta l'epicità del mondo. È un barattolo. Ci sono le, gli schermi interattivi che ti spiegano la lore del posto. Allora, un tappeto persiano. <ride> in testa a v venduto già a... Pokémon. Questa è la palla dei Pokémon. Sì, lo spero Poké, esatto. Esatto. Questo è il Covid. <ride> e no, eccolo mi sembra, qua. Mi sembra la Genesi, c'è cioè qualcosa che li mm. trasforma in queste creature. Mm. Mm. Adesso, dopo il prossimo schermo. <coughs> allora, tutti adorano un re, a quanto pare. Sempre di più finché non diventa... col okay. piccolo Diventa un dio sopra la montagna Un cazzo Con gigante Due lune Ci sono due lune Attenzione sì. E quella è la montagna dove portavano il barattolo Tatooine. Sopra la montagna un albero sì. Che si ingrandisce sempre di più sì. Potrebbe, essere un tipo di Potrebbe essere un tipo di camera funebre Ma come ci sei arrivato? Flexa per favore Ma mm. entriamo, vediamo Sì, sì, sì, sì. Eccola. Boston. Non posso Boston. spiegarti come l'ho trovata. No, infatti. Non sapevo di essermi persa. Non sapevo di essermi persa. Sai quello persa. che voglio dire. Ho trovato il modo per raggiungerti. Attraverso il museo di là. Ok. Lato. Ah, che bello Boston. Ah, che bello posto. Io vengo museo suppongo Poplar, alla storica biblioteca. Ho scoperto eh, come si chiama. Dove hai il forno lei per lavoro? Momento. Sì, ah, che sì. bello posto. C'è un tram che porta da questa parte. <ride> Guarda, Boston, credo che sia meraviglioso che tu riesca a scoprire le cose, ma sto cercando ma, di ma, concentrarmi ma, ma, qui. Ma Sento che sono così. Ok, è meglio che non commenti la personalità di stare qui questa. Va bene? Tedioso, costi dioso. Va bene? ci sarà no. qualcosa da cliccare qua no? beh, è pieno di console sono tutti schermi, computer, <ride> penso quindi siamo alla console DJ esatto. uh, Sembra che piccola che la pianta pianta è quella abbia lo in modo sembra permanente. che la, la pianta abbia danneggiato lo schermo in modo permanente, mi sembra abbastanza ovvio Che eh, occhio credo proprio che questa sia credo la console che di comando per un comando sistema, per un di, sistema recupero di recupero dati, dati. benissimo quando usa i, i comandi appaiono a scritte diverse, di o. a volte diversi idiomi. Se parli l'italiano te, te lo. Ok, eh, abbiamo l'ultima porta da esplorare. Sì, quella là in alto. Ah, è uno schermo, non è una porta. Ah, vedi. Ecco, questa è la nave con cui siamo atterrati. Attenzione. Dall'alto. Gli alieni che parlano con quelle creature. Ma quelle creature quindi sono autoctone? Eh, mi sa di sì. E sono arrivati gli alieni qua. E hanno fatto un grafico, gli hanno mostrato <ride> come... ...lesano <ride> <permettono ride> ottimizzare la loro vita e sono morti. Maledetto Perfetto. marketing. Sì. Andiamo a vedere se con la chiave rossa riusciamo ad aprire qualcosa, un'altra porta. Esattamente, direi proprio di sì.